Ciao a tutti, sono Dario Cifrush, sono studente al primo anno di Ingegneria Energetica al Politecnico di Torino e eh, insieme ad altri ragazzi sto eh, conducendo un blog eh, formato per il corso di rivoluzione digitale eh, tenuto dal professor Juan Carlos De Martin. L'intento del nostro blog è quello di spiegare eh, come la rivoluzione digitale sia entrata nel mondo della musica modificando eh, questo mondo vastissimo in modo indelebile. Nei primi tre post che andrò a trattare eh, parlerò essenzialmente nel primo di come eh, la rivoluzione digitale abbia portato eh, la musica ad essere in un formato fisico ad un formato eh, digitale. Nel secondo post andò a trattare della storia di questo passaggio. E nel terzo e ultimo post andrò a trattare di eh, come questo passaggio abbia avuto delle conseguenze dal punto di vista commerciale, dal punto di vista sociale. Uh, spero che seguirete il nostro vlog con molta attenzione. Ciao a tutti!